Privata. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, questo è il programma finanziaria Mente e sono tre puntate speciali, questa è la seconda della buona cucina e della buona finanza. Eccoci qua sul canale 231 in digitale, in streaming su welltv.eu, sulla pagina Facebook della TV Well TV e sulla pagina Your Solution, siamo in streaming, quindi sulla pagina Facebook. Benvenuti a tutti e questa volta subito la parola a allo sponsor e a Giussi e a Angela. Buongiorno Angela, eccola qua, vedete che bella che Angela è oggi ha una piccola protuberanza sulla testa dei capelli, non so cosa sia perché io i capelli non li ho e non conosco questo mondo. Benvenuti, Luca Fè è il nostro sponsor per tutte queste puntate. Grazie, grazie Gianluca, ci segue Gianluca, eh? sembra distratto ma Gianluca ci segue e dice ma, ma questa sponsorizzazione, Maurizio. eccola qua, guarda Luca Fè e beviamo un po' di caffè, Giusy, buongiorno Giusy buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra puntata del lunedì buono, grazie Giusy fai vedere per piacere la tazzina che hai bevuto in generale, che si vede che c'è sporco di caffè e di rossetto, sì. quindi l'abbiamo utilizzata, quindi la tazzina c'è e eh, quindi grazie allo caffè grazie Angela, nostra store manager di Well TV, chiamatela per la pubblicità qui sui canali e per le Così, per la programmazione le televisiva, lei, lei con sorriso, vi risponderà sempre. Grazie Angela, un bacio e un buon Natale. Buon Natale, buon Natale. Grazie Angela. Grazie Angela. Eccoci qua, l'ospite di questa puntata speciale, non abbiamo uno chef, lo avremo il 28 ma ne riparleremo. Oggi, al 21 dicembre, abbiamo ospite un grande ristorante nel cuore di Brescia che abbiamo visto nascere, vero Giusy? Sì. Li abbiamo seguiti dall'inizio, abbiamo presentato il loro progetto ed è stata veramente un'emozione seguirli fin dalla Costituzione e dai primi passi, affrontando tutti insieme il progetto e tutte le dinamiche della, dello sviluppo. Benvenuto, benvenuto al 21 Grammi. Benvenuto al 21 Grammi e abbiamo uno dei rappresentanti del 21 Grammi, uno dei consiglieri del Big Bang, della cooperativa Big Bang, Marco Colombo, benvenuto, benvenuto Marco. No, grazie, benvenuti a voi. Tanti aspetta voi. che non ti, non ti sentiamo, aspetta un attimo Marco. Adesso ti sentiamo, vediamo, le prove le abbiamo che? fatte prima, ma a volte succede qualcosa. Prova a parlare Marco, vediamo. Allora, grazie per questo che ci Ci sei, ci sei. Ci sono, ci sono. Allora, Giuseppe, hai fatto bene a ricordare sì. che ci avete praticamente accompagnati prima ancora del Sì. Perché io mi ricordo che si venuto in tradizione da voi, è stato molto bello, è stato un buon auspicio. Sì, è stata una, una, una, una, una nascita, veder nascere sì. una cosa di, di affascinante, di bello, e ci abbiamo creduto subito perché vedevo tante famiglie, tanta, tanta gioia anche nelle, nei, nei ragazzi coinvolti, sì, sia nella formazione, quando siamo andati a vedere alla fine dei corsi che hanno fatto al Mantegna, se non, mi vado, se sì. non vado, mano, sì, sì. vado errato, Là, la consegna dei diplomi, cioè tutto un percorso formativo non indifferente, di, di sala, di, di, di, di aiuto cuoco, insomma, di panificazione, tutto questo è all'interno del 21 grammi. Ci vuoi parlare un attimo Marco, per chi non conosce ancora a Brescia ed intorni e in tutta Italia perché siamo in dappertutto, che cos'è il 21 grammi a Brescia? La 21 Grammi è sostanzialmente un sogno, eh, un sogno che si è realizzato eh, ormai più di quattro anni fa quando abbiamo aperto il locale a Brescia. Eh, il 21 Grammi è nato dalla comunità delle famiglie del Centro Brescia Down, che è un'associazione di Brescia eh, che ha più di 25 anni. Eh, un'associazione che fa eh, nel suo scopo eh, la ricerca del benessere della famiglia e del congiunto con la sindrome di Down. Noi siamo nati espressamente per aiutare i nostri figli. E tutto questo percorso che da quando il, il bambino nasce eh, con terapie appropriate, con eh, attività, eh, progetti, autonomia, eh, gestione del tempo, tutto questo tipo di, questo tipo di eh, applicazione che i nostri figli fanno ogni giorno eh, arrivava praticamente a, sfo a sfociare nel, in una situazione obbligatoria, che era quella del lavoro. Cioè, L'esperienza lavorativa per persone con disabilità è sempre stata molto complicata, ci sono sempre tanti pregiudizi eh, abbiamo cercato con il 21 grammi di sfatare questi pregiudizi, abbiamo voluto dimostrare agli imprenditori di Brescia e dell'Italia intera che anche persone con difficoltà intellettive, se eh, guidate bene, se eh, istruite in maniera corretta, potevano essere una risorsa, una risorsa importante, noi l'abbiamo visto. Questo poi chiaramente fa parte di un progetto molto ampio eh, Ma guarda che magari... filmato che ci hai mandato de... sì. all'opera eccoli qua all'opera che stanno lavorando sta... in cucina Li sta vedo. preparando i biscotti, i biscotti che, che facciamo noi eh, la soddisfazione che abbiamo visto fin dai primi mesi di lavoro con questi ragazzi che alcuni sono stati assunti altri invece stanno facendo un tirocinio eh, fanno dei tirocini lavorativi per imparare un po' il mestiere eh, è stata veramente tanta perché nella consapevolezza di aver avuto un lavoro quindi uno stipendio quindi di essere diventati adulti questi ragazzi poi ci hanno chiesto eh, come associazione, come Centro Bresciano Down di eh, poter andare a vivere eh, in autonomia quindi, eh, ci hanno spinto a fare dei progetti di residenzialità molto importanti eh, che, abbiamo, che stiamo portando avanti eh, adesso. chiaramente con la, con la pandemia si è bloccato tutto purtroppo anche in questo aspetto della nostra vita associativa e soprattutto nell'aspetto della vita loro eh, la pandemia ha bloccato parecchie attività devo dire ti fermo, che... ti fermo un attimo mm, Marco, fermo un attimo finito, è finito. vero quello che dici fallo finire No, scusami, devo dire che eh, in queste attività eh, educative e della ricerca dell'autonomia noi siamo aiutati in maniera veramente importante dalla cooperativa La Mongolfiera che in tantissimi anni eh, ci ha supportato e adesso da un anno a questa parte è entrata nel progetto 21grammi direttamente con una entrata nella società dei 21grammi che perché appunto crede in quello che stiamo facendo e sta investendo anche lei su di noi. Bello questa cosa! Anche perché per chi non conoscesse, la Cooperativa Mongolfiera è una delle più grosse cooperative che ci sono sul territorio di Brescia e Provincia, anche regionale, che è una, un grande volano anche per il 21 grammi. Ma il 21 grammi è bar, pasticceria, forneria e ristorante, giusto? Eh, questo è importante dire, è vero il progetto ma abbiamo voluto portare il faro anche in pandemia, anche in momento di difficoltà, anche quando il vento sta tirando contrario Maurizio hai ragione eh, il nostro sogno ha utilizzato il 21 grammi come strumento eh, ed è stato è stata una scelta obbligata perché eh, noi abbiamo sempre pensato che la ristorazione nei suoi vari aspetti potesse essere un ambiente ideale per i nostri ragazzi ed è vero. Eh, diciamo che il nostro progetto era molto ambizioso, anzi è ancora ambizioso. Eh, la nostra idea è di cercare con i profitti della, della ristorazione di mantenere poi la parte sociale. Eh, in questi quasi cinque anni di, di vita devo dire che non, non ce l'abbiamo fatta. Eh, la ristorazione è molto difficile, eh, è molto difficile gestire un ristorante, soprattutto per noi che siamo tutti volontari. Eh, il CDA è composto da, da genitori e da, e da parenti, da fratelli, sorelle, eh, di ragazzi che hanno la e ognuno di noi ha un altro lavoro quindi conciliare l'attività imprenditoriale con eh, il proprio, la propria attività è veramente molto difficile e in questi anni abbiamo avuto degli alti, dei bassi importanti fortunatamente siamo comunque sempre stati aiutati da, da Brescia, da Brescia che, che è una città meravigliosa che ci ha capito fin dai primi giorni e non ci, non ci lascia, non ci abbandona, insomma, continua ad aiutarsi. Abbandonerà neanche quando ci riapproprieremo della nostra vita. Ha detto due cose importanti, Marco, la dignità del lavoro, Giusy, vale per tutti la dignità del lavoro, e la parola sindrome di Down, che non è un virus, non è una malattia, ma è una eh. sindrome. <ride> Quindi anche Maurizio sbaglia sempre questo quest aspetto qui, e ci tenevo a sottolinearlo perché è importante, però... La cosa che ho in comune, che vedo Giusy con i 21 grammi, dice cosa c'entra la finanza, cosa c'entra l'economia, eccetera, la parola pazienza. Marco ci sta dimostrando una parola importante. Pazienza Giusy. Eh sì, più volte noi nell'ambito della finanza, degli investimenti finanziari diciamo sempre che è fondamentale uno degli, degli ingredienti per usare una parola affine al mondo della cucina al mondo della ristorazione sicuramente è l'orizzonte temporale e quindi il fatto di tenere sempre chiari davanti a noi gli obiettivi loro hanno fatto questo, questo negli ultimi cinque anni cioè il progetto del 21 grammi il progetto dell'inclusione eh, dell e del benessere dei ragazzi che hanno davanti a sé un percorso lavorativo e quindi una valorizzazione della persona ha richiesto pazienza e determinazione ma non è che l'ha richiesto e adesso non ce la mettiamo più lo richiederà sempre perché il progetto in sé avrà una continuità e avrà una, una, un, un obiettivo di lungo periodo ed è proprio questo l'attinenza con la finanza, cioè avere davanti il tempo che è sempre nostro alleato, che ci aiuta a stabilizzare quelle che sono le attività e gli andamenti della nostra pianificazione finanziaria, 21 grammi ovviamente nell'ambito della pianificazione del progetto, e questo è eh, fondamentale per avere stabilità e per anche avere la eh, visione eh, di quando, eh, come diceva Marco prima, quando ci raccontava che ci sono stati dei momenti degli, di alti e bassi, ecco, tener presente l'obiettivo finale è fondamentale per riuscire a gestire gli alti e bassi, perché alla fine bisogna sempre guardare all'obiettivo e si monitorerà o comunque magari si cambierà lievemente strategia a seconda del momento in cui si vive, eh, ma sempre tenendo presente l'obiettivo finale, l'obiettivo finale per loro è il benessere dei ragazzi, il loro percorso lavorativo, la loro valorizzazione, ecco aggiungerei Maurizio che eh, il 21 grammi come progetto è stato un progetto, è un progetto ma comunque nell'origine è stato eh, anticipatore di quello che è stata anche la legge del dopo di noi, cioè quello di andare a valorizzare le persone, di andarle a includere, di dare l'autonomia a questi ragazzi che hanno la soddisfazione dell'autonomia dell magari attraverso lo stipendio e del desiderio di avere una vita autonoma, assolutamente complimenti. Grazie Giugi, ci parlerai dopo due minuti della legge del dopo di noi, torniamo da Marco e volevo un filmato ancora dalla regia, sì, ci fa vedere ancora un fianco che ci ha mandato Marco, non li abbiamo potuti avere ospiti qua per ovvi motivi di punto di, di pandemia, eccoli all'opera, qui stanno in cucina, stanno lavorando, avete fatto panettoni, mi dicevi Marco, tanti panettoni. Abbiamo fatto, abbiamo fatto moltissimi panettoni, e abbiamo fatto quasi per scherzo a portare avanti questa idea, eh, però ha dato molta soddisfazione. Eh, I biscotti che avete visto in questi due brevissimi filmati sono comunque biscotti natalizi. Eh, questo mese, come tutti i ristoratori, siamo rimasti chiusi. Eh, la nostra esigenza comunque, al di là di eh, fare fatturato, eh, era quella di far lavorare i ragazzi, quindi con gli operatori della Mongolfiera, con i nostri eh, collaboratori, lo chef e la nostra, la nostra direttrice, eh, abbiamo pensato di fare questo tipo di attività che da una parte è eh, eh, riferita alla preparazione del, eh, dei prodotti e come avete visto nei biscotti ci sono delle fasi in cui i nostri ragazzi intervengono, delle fasi mh, no che magari sono più pericolose tipo fare l'impasto, eh, cuocere, eh, finito questo poi c'è la fase della preparazione dei, dei, dei, dei, dei, dei biscotti nei sacchetti poi preparazione dei, dei pacchi natalizi eh, quest'anno abbiamo fatto grazie alla Mongolfiera che ha trainato eh, questa esperienza delle Christmas Box con eh, vari prodotti eh, i nostri biscotti della birra etica prodotta eh, dalla Mongolfiera del, del torrone eh, fatto da, da, da una scuola di Montiano eh, e poi altri, altri prodotti fatti dalla cooperativa Nemone. E tutto questo è stato poi assemblato dai nostri, dai nostri ragazzi. E, insomma, cerchiamo di far lavorare tutti eh, con quello spirito che dicevamo prima: ognuno di noi ha delle caratteristiche. E se ben indirizzate, eh, ognuno di noi può dare un valore aggiunto a, a delle attività lavorative. Giusto, Marco. Ha detto due cose importanti. Marco, la parola ah, l'ha usata più volte: etica. C'è dell'etica nella finanza? Giusy? Questa parolaccia che ti sto dicendo, c'è eh. dei progetti etici anche per la finanza? Per... Sì, nel, soprattutto nell'ultimo periodo, ma comunque questa. Diciamo questa strategia che è stata adottata anche in finanza nell'andare nell a sostenere quelle che sono eh, tutti i progetti e tutte le tematiche del futuro che riguardano i trend e inevitabilmente l'aspetto etico sta nella sostenibilità di questo tipo di finanza e nella sostenibilità di alcuni progetti. Chiaramente la finanza non è un progetto, eh, non, non, non si sviluppa intorno alla, alla beneficenza o al volontariato ma anche facendo finanza è possibile andare a sostenere coloro che invece della della sostenibilità ne fa una, un core business. Sto parlando soprattutto di tutte quelle che sono le attenzioni nell'ambito della green economy, piuttosto che dell'attenzione al clima, all'ambiente, eh, all'inquinamento, piuttosto che all'utilizzo all delle risorse delle risorse naturali in maniera sostenibile e ragionevole. Ma l'aspetto della finanza etica tocca anche tutto quello che è l'aspetto del benessere nell'ambito degli ambienti lavorativi, cioè i famosi fondi ESG hanno all'interno non solo l'attenzione per la green economy ma anche per tutti quelli che sono il benessere, la valorizzazione delle persone e la continuità, la, la S sta per social, quindi l'attenzione per le persone negli ambienti di lavoro e la G per eh, governance, quindi tutto quello che è la continuità e le strategie di organizzazione, di continuità del, del business, delle aziende rivolte al futuro sempre con un occhio di attenzione rispetto a tutto quello che è, è la sostenibilità, quindi il vedere nel futuro la continuità del business senza calpestare il pianeta senza calpestare le risorse quindi questo è importante anche nella finanza c'è questa attenzione chiaramente eh, ci vuole tempo anche in questo ambito l'orizzonte temporale è fondamentale quindi marco tornando un attimo a te alle queste Christmas box se uno è in ritardo può, può ordinare lo stesso se uno è in ritardo la mongolfiera come può ordinare una Christmas box? in rincorsa per fare un dono adesso? Io credo proprio che siamo arrivati in fondo. Alla sì, siamo, alla siamo alla frutta! Siamo alla frutta, siamo alla frutta. Quindi prima andiamo a, per quanto riguarda gustare i prodotti del 21 grammi, la cucina, come si chiama lo chef? Che Non me lo ricordo io mai. Filippo, che salutiamo lo chef Filippo. Mirko. Si chiama Mirko. Qua Mirko, Mirko, è l'età, ma sento, sento così, è l'età, Mirko, salutiamo il chef Mirko, e la direttrice, che, come, la, come si chiama? Lucia. Lucia si chiama che la Lucia. salutiamo anche lei, facciamo gli auguri. Ci riapproprieremo della nostra vita presto, torneremo a 21 grammi presto, anche alle cene stellate che avete fatto. Bellissime avete, buonissime. Avete fatto delle cene stellate con degli chef del territorio eccezionali, abbiamo assaggiato dei prodotti del territorio fantastici, quello che avete detto voi nella Christmas Box c'è il territorio, c'è l'eticità, c'è tutti i prodotti che sono qui del territorio, importante anche quello per una buona cucina. Ecco qua il sito del 21 grammi, vi invito ad andare a visitarlo, ci sono i riferimenti, ci sono i contatti, visitatelo, andate a vedere, tenetelo in agenda per il 2021. Quando riapriranno i ristoranti la prima cosa che dobbiamo fare è andare a far colazione, mangiare qui al 21 grammi a pranzo o a cena, per ritornare a riappropriarci della nostra vita e ridare slancio a questo bellissimo progetto che mh, mi affascina anche dal punto di vista del simbolo, c'è sempre il girasole. Vero Marco, cos'è il girasole? Il girasole è il simbolo del Cinque Minute Cena Down. Eh, L'abbiamo preso come, come riferimento perché, come sapete, eh, il girasole quando c'è il sole, si gira sempre verso i raggi di questo sole e i nostri ragazzi si girano sempre in, in questo modo luminoso verso chi li osserva, chi li dà attenzione. Eh, questo questo è, è un po' un discorso generale, eh, un po' un discorso poetico, però è vero, eh, anche i nostri ragazzi eh, hanno bisogno di attenzioni e se trovano chi li dà attenzione, riescono a, a trasmettere, a riflettere eh, molta soddisfazione, molta, molta energia, molta empatia, quindi è una hai questione un po'... bello questo qui, è poetico, va bene, è poetico, mi piace, però ci hai mandato un filmato, una cosa bella, gli auguri dei ragazzi del 21 grammi, che ci hai mandato il video, e dico se, se la regia ci aiuta, vediamo subito gli auguri, di Buon Natale perché il tempo sta scorrendo, ecco qua gli auguri del 21 grammi. Il 21 grammi vi ringrazia per il sostegno e il calore in queste feste così particolari. A tutti voi, buone, buone feste! feste! Sono stati bravi. sono, sono simpaticissimi. Sono stati, bravissimi, stati bravissimi, bel marketing, bel video, davanti ai panettoni, Loro mi piace molto, mi piace, spero che il messaggio arrivi. Natale c'è sempre, no? c'è sempre Natale da questo punto di vista, i messaggi devono arrivare, ma io sono un pochino molto terra a terra, un po' volgare da questo punto di vista, un numero di IBAN, Marco, per piacere, è che magari... Bisogna essere pragmatici. Pragmatico, un, un qualcosa, un 5 per 1000, sul un codice, su, su, sul sito, c'è cioè tutto sul sito, vero Marco? Sì, è meglio che avevano sul sito a memoria, non me, non me lo ricordo. Sul sito c'è la possibilità di, se uno volesse fare una donazione, una liberalità sotto Natale, c'è la possibilità eh, di collegarsi. Noi siamo eh, la cooperativa, è un onus, il Centro Bresciano Down è un RST, quindi si può, eh, si può con tutti i benefici fiscali fare delle donazioni. un'impresa può farlo, anche un'impresa ha dei benefici fiscali se fa una donazione. Quindi invito chi ci sta guardando adesso, in diretta, sul canale 231, in streaming, su www.tv.eu, sulla pagina YouTube di Polio Maurizio, di Your Solution, dove caricheremo questa puntata, sulle pagine social, chi rivedrà questa puntata, rifletta un piccolo dono, un piccolo gesto. Certo. Però, tornando un attimo a Giusi, Giusi dopo andiamo a salutare Marco, sì. mancano 5 minuti, una cosa, abbiamo parlato velocemente della legge dopo di noi,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 Marco, un tuo saluto per gli auguri di Buon Natale. Il tempo sta volando, mancano pochi minuti. Un tuo saluto del tuo consiglio di amministrazione, che abbraccio, che conosco personalmente parecchi, e un tuo augurio. Ma allora, l'augurio penso sia un augurio un po' di tutti. Cioè, di avere un 2021 più sereno che ci aiuti non solo a riprendere un po' le abitudini che avevamo, quelle buone, ma che ci aiuti a ricominciare a pensare al futuro e alla vita eh, la cooperativa Big Bang è un'impresa quindi eh, il futuro ce l'ha in testa e, e ognuno di noi ha le stesse esigenze. quindi l'augurio è veramente di, di, di riprendere eh, a sognare, di riprendere a, a vivere con tutti gli altri quello che ci manca è il contatto il contatto eh, che che i nostri ragazzi molto spesso eh, ricercano e quindi anche questo l'augurio di poter tornare ad abbracciarci tra di noi. Una bellissima cosa, un buon Natale Marco e un... Un grosso in bocca al lupo al 21 anni a tutti noi, Giusy un tuo pensiero per gli auguri di Natale? Sì, prendo spunto da quello che ha detto Marco assolutamente, che possiamo riprendere a guardare nel futuro perché oggi in questa emergenza siamo più preoccupati a concentrarci sul presente, più di prima trovo e assolutamente auguro a tutti di potersi abbracciare molto presto perché è un abbraccio davvero da molta energia e quindi questo penso che in passato sia stato sottovalutato. Auguro a tutti di non farlo anche nel futuro e quindi di avere un 2021 pieno di abbracci. Eccoci qua, chiudo la puntata, come da solito rimandandovi alla replica di venerdì dalle 13 alle 13.30 di questa puntata, sempre qui su well TV, alle pagine YouTube per rivederla e a lunedì 28, saremo qui per l'ultima puntata del 2021, la buona cucina, la buona finanza e finanziariamente, ospite il ristorante da Ludo di Monticchiari con Ludovico Cominardi, wow. grande chef, molto molto energico e vedremo che suggerimenti ci darà per un piatto da fare in casa, in sicurezza, per l'ultimo dell'anno. Un abbraccio da Giusy, a presto e tanti auguri. Un abbraccio da Maurizio e tanti auguri di Buon Natale a voi e stiamo sicuri, stiamo stay safe, come dicono quelli bravi.